Fare lo struzzo è un modo di dire per indicare che una persona fa finta di non accorgersi di situazioni scomode oppure ignora un problema sperando che si risolva da solo o che qualcun altro lo risolva. Nel campo della medicina, proprio per la formazione ricevuta, i medici sono fortemente orientati verso la diagnosi e la terapia delle malattie ma dimenticano che una parte importante della loro professione è la prevenzione. Ad esempio, nel caso del diabete mellito, su 100 pazienti con questa malattia, circa un 5% ha il diabete mellito di tipo 1, 2-3% dei casi sono delle forme piuttosto rare, mentre la stragrande maggioranza rappresentata da questi quadrati blu è, è formata da casi di diabete mellito di tipo 2. Dovete sapere che se nella popolazione generale scomparisse il sovrappeso e l'obesità, il numero dei casi di diabete mellito di tipo 2 si ridurrebbero a questi. Se poi idealmente avessimo una società formata da persone molto magre quindi con un indice di massa corporea inferiore o uguale a 21 praticamente non ci sarebbero casi di diabete mellito di tipo 2 nell'isola di Nauru nell'oceano pacifico con l'avvento della limitazione dello stile di vita occidentale si è avuto una esplosione di casi di obesità e con essa dei casi di diabete che interessa una persona su due quanti erano i casi di diabete mellito prima dell'avvento dello stile di vita occidentale? Praticamente nessuno. Vedete come l'ambiente sia importante nel plasmare la struttura fisica delle persone e anche le malattie che hanno. Questo è un documento che è stato prodotto dall'ASLA di Milano per dare una guida ai medici su come seguire i malati di diabete mellito di tipo 2. In questo documento si dice che per la prevenzione del diabete è molto importante la figura del medico di medicina generale e che 9 casi su 10 di diabete negli adulti o anziani possono essere evitati. Diversi studi hanno evidenziato che intervenendo sullo stile di vita delle persone si può prevenire l'insorgenza del diabete mellito di tipo 2. Questo è stato dimostrato sia negli adulti che nei ragazzi bambini. Quindi molto importante è l'educazione alimentare, le modifiche del comportamento e incrementare l'attività fisica. Il fattore di gran lunga più importante nella genesi del diabete mellito è l'eccesso di peso corporeo. Quindi come possiamo prevenire il sovrappeso e il diabete?